Ciao a tutti, questo è il primo video che facciamo e come promesso in campagna elettorale continueremo sicuramente a farne degli altri per eh, portarvi tutte le informazioni riguardanti il nostro lavoro qua a Roma. In questo primo video vi vogliamo spiegare un po' come è stato il primo impatto con, con Roma che è sicuramente stato emozionante per cui eh, i cittadini sono entrati per la prima volta in eh, questo palazzo fantastico che vedete alle mie spalle. Eh, abbiamo compiuto i primi adempimenti, quindi abbiamo firmato molte carte, ritirato i tesserini e abbiamo iniziato a capire un po' come funziona tutta la macchina burocratica. I primi passi che abbiamo fatto sono stati, stati quelli di scegliere i nostri portavoce alla Camera e al Senato, che saranno anche poi i capogruppo di Camera e Senato, al Senato Vito Crimi e Roberta Lombardi che è la Camera. Poi abbiamo scelto quello che è stato il nostro candidato alla presidenza della Camera, che è Roberto Fico, e abbiamo eh, compatti votato sempre per lui. Ci siamo collocati alla Camera con un, un blizz, siamo eh, arrivati all'alba per essere i primi siamo collocati in alto per far scattare l'operazione fiato sul collo e l'operazione però è riuscita perché è vedo che tutti ci guardavano dal basso con sospetto e abbiamo votato come dicevo per tutte e quattro le votazioni per Roberto. All'ultima votazione, ovviamente quella in cui c'era una maggioranza semplice, il Partito Democratico ha proposto la sua candidata che è stata eletta con la maggioranza relativa.